bene, allora, buongiorno guardiamo adesso come possiamo fare eh, a fare un oggetto che permette di volare in VRChat ok, allora partiamo più o meno da zero vi spiego come andare su VRChat andate sul sito VRChat.com per semplificare tutto il, eh, tutto il sistema consiglio caldamente di scaricare Creator Companion Okay. creator companion è un'applicazione che permette di comandare Unity quindi dopo per scontato che voi abbiate installato Unity e che abbiate installato la versione giusta di Unity per eh, VRChat che in questo momento era 2019 431 mm. eh, comunque eh, il com creator companion si preoccupa poi di pilotare eh, la versione di Unity in maniera opportuna Okay. adesso salto il pezzo di creator companion quindi do per scontato che l'abbiate scaricato lanciato, che abbiate scaricato e installato Unity quindi siete in grado di lavorare con Unity e entriamo senz'altro in creator companion allora quando si entra in creator companion quello che succede è che eh, abbiamo questa finestra qua più o meno, dove ci sono i progetti io ne ho già fatti tre di progetti di questo tipo mm? adesso cancelliamo questo perché eh, non, non è importante eh, qui ci sono varie impostazioni, vari strumenti, ma quello che è importante è che da questo creator Companion possiamo fare new facendo new ci chiede praticamente dei templates ufficiali e noi usiamo eh, preferibilmente UdonSharp mm? potremmo anche usare world Uh, ma udon sharp è diciamo, decisamente il più semplice ai fini del nostro, de, di quello che vogliamo fare. Allora noi qua facciamo un progetto, cosa facciamo udon sharp flying object? Allora udon sharp flying object andiamo sicuramente a creare questo oggetto, questo progetto ci piego un pochino, nel frattempo ehm, vado a vedere il progetto precedente che era questo, in cui c'avevo un flying object eh, che però, eh, ecco qua, flying object quindi me lo prendo, questo qui adesso poi vi dico perché questo qui poi lo metto in paste build, così ve lo ritrovate e andiamo a vedere se per caso ce lo ti ha aperto praticamente il rudon sharp flying object rudon mm? eh, sharp flying object in teoria eh, dovrebbe essere no questo qui rudon sharp flying object non è ancora acceso lo sta probabilmente ancora creando aspettate che fermo un attimo il ok andiamo avanti vedete che sta aprendo il progetto abbiamo cliccato praticamente su open project udon flying object ci impiega soprattutto la prima volta un po di tempo perché perché deve inserire soprattutto tutti i, i package che eh, sono elencati qui sulla sinistra vedete che mi ha messo il eh, ver sdk VRChat chat sdk worlds richat Package Resolver eh, Virichat Client Simulator e Udon Sharp insomma cioè, mi ha messo un po' di cose che servono tra l'altro mi è sia certa che siano le ultime versioni e se non sono le ultime versioni mi consente di fare l'upgrade in modo tale che poi deignettare le versioni giuste hm, di questa cosa quindi adesso noi eh, facciamo eh, quindi Udon, Flying eccetera eccetera lo stiamo ok, ci cioè ha impiegato anche più di 5 minuti, parecchio e abbiamo quindi praticamente la versione eh, tutta buona tutte buone impostate, abbiamo praticamente il VRChat SDK eh, che voi vedete che diventa un modulo del, del mio Unity qui dovete accertarvi, quindi cliccando su VRChat SDK di loggarvi correttamente con via VRChat per poter lavorarci, ok? Quindi, eh, qui abbiamo lo splash screen, che è questo: e, e soprattutto avete praticamente il show control panel che vi dice praticamente l'account con cui siete collegati. Noi hm? ehm, posso fare di nuovo. Mettiamo di nuovo tutte le mie cose Vediamo un po' se me lo lascia fare E allora dovrei avere anche l'autenticazione doppia Quindi eh, Credo che mi chieda anche L'autenticazione via eh, Via Via Ok Magari adesso Ok, in effetti mi ha chiesto l'autenticazione doppia, ma dopo un po' mi ha dato il promesso. E notate, mi dice world creator status, allowed to publish, publish worlds, eh, avatar creator status, allowed to publish avatars. E posso fare logout, oppure posso fare builder, eccetera. Quindi la prima cosa che faccio, giusto per capirci, è di... Ehm, tolgo questo, questo SDK e qui praticamente introduciamo praticamente il nostro hierarchy prendiamo un oggetto eh, e prendiamo un piano questo, ok? ci accertiamo che sia a posizione 000 e poi eh, facciamo una cosa proprio banale, banale ehm, e sopra questo piano ci mettiamo anche un uh, cubo questo qua Siamo banale, banale, nel senso che vabbè, banale fino a un certo punto nel senso... <coughs> ci avviciniamo un po' e cerchiamo di... ok, prendiamo questo cubo che abbiamo appena creato Questo andiamo nella scena, se no non ci capiamo niente infatti era il problema che ero su game e devo andare su scena eh, clicco su cubo, lo alzo un attimo giusto per capirci eh, un pochino mm e eh, a questo punto ecco, l'idea è di poterci mettere un oggetto che mi permette di volare e quindi come faccio per farlo? introduco una capsula quindi 3D Object, anche una capsula questa questa capsula la mettiamo qui e la stringiamo un pochino per farla un pochino più piccolina ok e poi la mettiamo un po' più in alto ecco, questa capsula è l'oggetto che ci permetterà di volare la mettiamo magari eh, più o meno sopra il cubo se ci riusciamo e a questo punto, ecco, avendo la capsula per permettere a questa capsula di essere presa in mano dobbiamo aggiungerci, avendo la capsula, dei componenti il componente ci mettiamo prima di tutto un VRC Pick up okay. il VRC pick up è quello che permette a un oggetto di essere presa in mano e se guardate, una volta che gli ho messo lo scritto up compaiono una serie di opzioni e possiamo anche mettere quel test uh, prendimi volano possiamo metterci use text vola, che è molto carino e poi nell'auto hold gli mettiamo yes, ecco questo yes è fondamentale, ho scoperto prima che è, è fondamentale per poterci lavorare. In realtà dobbiamo ancora costruirci lo script di volo e per avere lo script di volo andiamo qui e facciamo un create, usharp uh, script, quindi vedete che ci viene eh, e creiamo un flying object. Uh, con le minuscole e minuscole tutte a posto, Y e I anche, e questo flying object lo creiamo, ci compaiono una coppia di oggetti, e uno di questi oggetti è praticamente, non mi ricordo mai se è quello di sopra o quello di sotto, comunque facendo doppio clic praticamente dovrebbe aprirsi, credo che sia quello di sotto dove c'è il, eh, il simbolino del, dello sharp. Un po', okay. facendo doppio clic con un po' di insistenza, mi apre Visual Studio e dentro questo script vedete che originalmente c'è uno script eh, vuoto praticamente cioè, con dentro poca roba fa tutto questa cosa che eh, sappiamo e vedete che c'è solo scritto start e niente, quindi io faccio CTRL A per selezionare tutto cancello poi faccio CTRL-V lo script che avevo preso flying object precedente e lo spieghiamo anche un attimino Allora, rispetto alla versione che avevo messo inizialmente eh, non c'era c'era cioè un private void e qua un private void l'ho sostituito con un override public hm? perché se no dava un errorino non era sicuramente questo quello che lo rendeva, non lo faceva funzionare però vi spiego cosa fa allora praticamente quando eh, viene preso in mano l'oggetto viene attivato questo metodo onPickUpUseDown e noi gli diciamo che quando lo prendiamo in mano attiviamo il, ehm, il volo isActive diventa true e quando, eh, e quando invece facciamo useUp cioè nel senso che abbiamo finito di usarlo Esatti diventa false, cioè vuol dire che non è valido. E poi diciamo che ogni volta che l'oggetto praticamente è attivo o meno, stiamo dicendo semplicemente di, eh, ogni volta che è attivo di eh, impostare la posizione del, eh, del player local il player local praticamente è il local player sarebbe l'avatar che sta usando che sta prendendo questa cosa viene praticamente preso eh, viene impostata la velocità dell'avatar no? a questo valore e, e in questo modo praticamente lo si fa volare nel senso che va verso la direzione in cui si guarda in quel momento vedete widget transfer forward e c'è un max velocity che inizialmente è impostato a 3 metri al secondo eh, essendo un public float max velocity uguale a 3 vuol dire che se andiamo troppo eh, piano troppo veloce possiamo anche modificarlo da dentro il, il nostro da dentro Unity hm? per capire qual è il valore giusto se 3 è troppo poco o troppo tanto ok, allora torniamo praticamente al nostro progetto qui eh, dopo un po' do... ah no, dobbiamo dirgli che questo flying object lo associamo alla capsula oltre al pick up, VRC pk, vrcpk quindi facciamo add component e qui cerchiamo anche qui flying object ecco io suggerisco sempre di fare così cioè creare lo script prima e poi associarlo andandolo a cercare invece che fare il mio script qua che invece ho visto per esperienza che è un disastro quindi flying object lo postiamo e il flying object una volta che in teoria mi sono aspettato che facesse vedere anche il public non lo fa vedere ma dovrebbe comunque funzionare quindi questo qui è un nodon sharp ehm, lasciamo tutto com'è e proviamo a vedere se tutto ciò funziona ora, se non so se avete notato avevo lasciato dei debug quando si prendeva l'oggetto così vediamo se lo prende e i debug compaiono qua nella console quindi mettiamo la console la, puliamo la console con clear e poi facciamo un play, ecco il play fa un debug del nostro script senza chiamare via il chat, però ci accertiamo se funziona um, in realtà eh, non va bene, non funziona eh, perché manca il world Descriptor, quindi dobbiamo mettere un world Descriptor dove sta l'avatar quindi facciamo un cerchiamo nel progetto il vrc world world se no cerchiamo semplicemente world e un po' search all ok vedete che c'è un vrc world trovato vrc world lo mettiamo praticamente in gioco e dentro questo vrc world praticamente ci sono le informazioni che permette la vrc scene descriptor che è lo script che senza il quale non possiamo manovrare ora se non vado errato, lo sindescriptor punta in questa direzione allora qui sicuramente facciamo, cambiamo il nome eh, non mi ricordo più come si fa a cambiare il nome comunque eh, teniamola eh, con questo nome del piffero Ah, mettiamo negli asset e facciamo eh, chiamiamolo main main principale okay? quindi si chiama main ok questo è il modo per cambiargli il nome è salvata e a questo punto rifacciamo il play e il play dovrebbe funzionare solo che forse stiamo guardando verso la parte sbagliata comunque ci piega il suo tempino e qui abbiamo la scala Ecco, Cerchiamo di eh, metterla in modo tale da che non sia né troppo grosso né troppo piccolo con questo scale. Accettiamo qui. Vedete che stiamo guardando in realtà nella direzione, mi sarei aspettato di guardare di qua, ma comunque va bene così. Allora, eh, lì dentro abbiamo questo coso qua. E vedete che c'è praticamente equip, equip. Cosa vuol dire? Che lo prendo in mano. Mm? Ora, quello che succede è che praticamente se io lo Okay, ok, mi ero dimenticato solo di salvare e fare CTRL S di questo script perché ero rimasto l'asterisco prima sopra. Adesso dovrebbe funzionare, nel senso che se vado praticamente nel mio Flying Object vede che lui mi dice compile of one, one script finished che è quello che ci interessa e poi l'altra cosa che abbiamo visto che non succedeva è che non compariva la max velocity quello era l'inizio che non l'avevo fatto in realtà lo script e avendo fatto max velocity eh, avendo praticamente a questo punto salvato lo script posso riprovarci e eh, in teoria ecco mi metto sulla console così vedo praticamente il debug del mio script facciamo close menu andiamo a questo punto um, ecco c'è un equip con interaction test faccio, lo prendo vedete che adesso intanto che, che sto ecco Ecco, e se eh, praticamente funziona che praticamente se eh, non premo click praticamente non volo e atterro se invece premo clic ehm, si attiva infatti vedete che ho premuto click e compare praticamente set active true e quindi mi sta in la velocità e se io vado su praticamente vedete che posso volare e volo nella direzione in cui sto guardando che sono alto alto alto, quindi posso volare, posso volare con lo shift per muovermi più velocemente, e se lascio abbandono praticamente quel click, o trigger quando sono visualizzato, funziona. Ora questo sistema qua, eh, boh, a questo punto posso anche, eh, dovrei poter... Ah, ecco, se, col tasto destro lascio il mio oggettino che posso riprendere mm? Se voglio essere più, um, più fine posso mettere che eh, interaction test vola. Credo che sia questo. Il, e poi ricordiamoci di salvare e facciamo l'ultimissima prova. Anzi no, faccio, poi vedremo anche che funziona il volo anche con la modalità di build, eccetera. Quindi adesso torniamo praticamente di nuovo a prendere il soggetto, vedete vola, compare vola, lo prendo e se mentre clicco vedete che eh, posso praticamente andare in volo, vedete che compaiono. E poi ecco se lascia, ecco, è da giù. ok, quindi a questo punto facciamo exit play mode, ci accertiamo di aver salvato tutto. E andiamo um, a fare l'esperimento con Show sure Control Panel, andiamo sul Builder, ci facciamo il build and test, così vediamo se funziona effettivamente in VR-Chat, vero e proprio. Qui ci piegherà un po' il suo tempo adesso sospendo un secondo, che vedete che dopo qualche minutino mi ha lanciato la finestrella di VR-Chat, e a questo punto con molta pazienza, aspetto che faccia il login ok, entriamo nel nostro mondicino eccolo scusate non aveva cliccato prima e quando siamo entrati nel nostro mondicino dovremmo vederci più o meno quello che abbiamo visto prima nel debug eccolo e ehm, mi avvicino praticamente alla vedete che adesso è un pochino più definito vola prendo e vedete che adesso sto volando vedete che sto volando e se lascio click la cosa dovrei tornare eh, giù vediamo un po' se riusciamo ancora a simulare il volo che è col W ok, vedete che volo perché se, se non avessi il flying object sarei praticamente eh, ecco adesso sto praticamente vedete che sono fuori della piattaforma e se lascio andare praticamente eh. però posso eh, tranquillamente riprendere di nuovo con W con lo shift cercare di riraggiungere la mia piattaforma Niente, ormai non ce la facciamo più pazienza comunque il concetto in teoria dovrebbe essere questo credo che sia tutto ecco, solo un'aggiunta visto che avevamo il, il il debug il debug a volte può essere utile anche per questo genere di script per vedere questi script bisogna praticamente eh, un po' dove è finita la, ah, eh, non ce l'ho più l'oggetto di volo quindi faccio che rilanciarlo Così. Eh. Sì, ecco, scusate che ehm, proviamo, ecco, adesso ce l'abbiamo ancora vedete che mi devo avvicinare, ecco, quando mi avvicino abbastanza eh, eh, potrei volare, però c'erano eh, per sapere se sta funzionando posso fare il right, shift, back, tick e 3 che sono tre combinazioni che dalla serie italiana è impossibile ottenere ma dalla tastiera inglese che sto usando io americana la posso fare praticamente right shift back tick e tre insieme vedete che mi fa vedere praticamente il, tutto il, la console e, e a questo punto vedete che se io faccio click, praticamente mi dice il e sono riuscito a prenderla e vedete che mi fa vedere praticamente tutto il debug e quindi anche praticamente il meccanismo quindi se io vado qua e vado qua e faccio clic eh, solo che si sposta ecco probabilmente c'è una piccola un, un, un piccolo aggiustamento che magari farò vedete oh no, probabilmente dipende dalla direzione della capsula perché la capsula è direzionata in modo un modo un po' stranino, quindi probabilmente non, non, non avviene quello che, che vorremmo poi magari aggiusterò, però il concetto è che eh, sia l'active che il, che il fatto di avere la velocità e quindi di, aver, di poter volare in una direzione o nell'altra. Chiedo scusa se non è ancora diciamo, production ready, cioè pronta per tutto, magari poi l'aggiustiamo un attimo, ma comunque il, tut, tutti gli elementi ce l'abbiamo. quindi partendo da questo si può arrivare a, a fare l'oggetto volante come ho fatto a suo tempo. Buonasera a tutti. Allora.